Ciao a tutti ragazzi, qui è ForteGamer che parla e benvenuti in un nuovo video. So che non sono stato molto attivo ultimamente, però ho avuto un botto di esami, ragazzi, da fare all'università. Ma ora, per farmi perdonare, sono tornato con una reaction a un mio vecchio video, uno tra i più amati, della mia primissima volta in cui ho fatto 22 kills in oro massiccio. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto. Vi ricordo soprattutto di attivare la campanellina. E per questo video nostalgico, ragazzi, Lasciate un like Era tempo che avevo una nostalgia veramente incredibile Dei vecchi tempi di Fortnite Specialmente vedendo tutti gli aggiornamenti Tutte le cose nuove e Mi sono detto perché non ricatapultarci nel passato E quindi sono tornato a tre anni fa A maggio 2018 di Fortnite Vi lascio la reaction boys E andiamo a cercare su Youtube appunto 22 kills for the gamer Prima di iniziare ragazzi vi ricordo solo di andare all'interno dell'item shop E di inserire il codice creatore fortu Così come vedete a schermo Accettate E da ora ogni acquisto che farete mi farà ricevere una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ok, ragazzi, quindi ho cercato 22 kills for the gamer qui su YouTube. E sono usciti una carrellata di video vecchi. Veramente, ragazzi, quello che vedremo oggi è il mio primissimo 22 kills fatto su oro massiccio. E tra l'altro, in un solo versus Squad. Ed era, ragazzi, ben 3 anni fa. Diciamo che. Fin da subito si può notare come io avessi qualche anno in meno Nel particolare ragazzi era il 25 maggio 2018 Quindi ha fatto tre mesi circa da 2 mesetti Vabbè ci sta ragazzi ma io ero veramente molto più piccolo Andiamo mi sono messo anche le cuffie Sono pronto Ciao a tutti ragazzi qui è Foto di Gamer che parla E benvenuti in un video su Fortnite Oggi ragazzi la mia miglior partita Da solo contro le squadre Ma quanto ero piccolo Che cos'è questa barba che c'avevo Era orrenda perché nessuno me lo diceva? Andiamo in game. Andiamo. Siamo a Pinnacoli da soli contro le squadre. Per Pinnacoli. Oh, mio Dio. No, questo video sta iniziando male. Questo video sta iniziando molto male. Oro massiccio. O, meglio, nella modalità Oro massiccio perché per Oro massiccio. E ragazzi, vediamo un po' come ce la caviamo. Perché questa è la nostra prima volta sul canale con. Uh, in questa modalità, insomma. Abbiamo gente forse sul tetto? Sì, sta per scendere. Mi spiace, caro mio, ma ti è andata male. Dai, sta fermo. Oh, se ti permette. Il piccone faceva ancora 10 di danno. Tra? Dai, fall to health. Mamma mia. Stiamo facendo, ovviamente, il deficiente. Volevo farmelo con la deserticolo, ma evidentemente eh, ragazzi, infatti, non so usarla. Lascia stare. Mi devo anche una di queste, tanto non ci interessa. E vorrei vedere nella chest qui che ci sta. Quello lì non lo. Mamma mia, ragazzi, crema. sarei capace di riprendere tutte le cesta a memoria di pinnacoli pendenti. Da tutte dalla prima all'ultima. Scusate, non lo uccido, tanto crema da solo. Attenzione, sotto, credo ci siano un buon 2-3 persone. Eh, se il mio dito non mi inganna. Ok, qui c'è uno. Distrutto, ma ah, c'era ancora la Jug. Mamma mia, altro colpito solo una volta. Mamma mia, certo che, ragazzi, qui si giocava proprio a tarla luce e vine. Eh. Mamma mia! Com'era bello Com'era bello Guardate che ragazzi avrei potuto anche fare molte più kill Se avessi avuto molta più foga E eh, qui ero l'entuccio Io mi ricordavo molto più veloce Ok siamo già a 4 kill Però politica 54-4 non è male Anzi Attenzione prossimo Così un altro Come i birilli A si sta facendo un po' troppo calda per i miei gusti Attenzione uno lì Bello cavolo Ma lo scar non aveva un minimo di rinculo ragazzi io ho rischiato tantissimo. Mamma mia! La minigun. No, fra. Le... Dimmi che Non l'ho presa. No, perché? Qui sono andato in prefire completamente a caso. Trappolona! Ah, quella aveva 75 la trappola. Vabbè, niente di che. Quella trappola è messa qua sotto. Wow, davvero forte. Complimento <ride> Cazzatissimo ero. Proprio <Complimenti. ride> deluso. Sono preso un vantaggio di 36. Poco. Ok, bella, ma tra l'altro con la boogie bomb <ride> Voleva quasi colpirmi con la boogie bomb Ok, mi sono mosso da pinnacoli con 26 9, ragazzi, eh Che voglio dire, non, è, non era per nulla male Eh, tra l'altro qui non ho trovato team Beh, da 4, eh, sbaglio Ok, qui ne vedo 2 Ci provo, dai dai, che si può fare? Dai, distrutto. Ah, scomato di sangue. E il compagno incazzatissimo. Dai, hai la jump, salta quella jump. Pusciali. Diciamo che si può fare. Come? No, vai. Eh, Quello è un cecchino. E infatti. Rischiata, eh? Non li vedo molto svegli. No, non lo so, infatti. Bella, quadro, una a terra. terra. Caro mio, ti rianimi il compagno oppure resta in safe. Che fai? Ero nel panico. Ero nel panico. Perché scusa? Ma non era un fight che così complicato. Uomo. Spara! Bravo. Ah, ma c'è sta. Ah, ha la... ah, rianimato il compagno alla fine, dai. Okay, ok, GG. Questi quanti sono? Sono due. O comunque, ragazzi, lo Scar aveva veramente una rosa minima. Cioè, era fortissimo. Oh, qui. Oh, oh c'è chinata. Okay. Attenzione. In sette, tipo. Cavolo, ragazzi, tenevo pure. Team, però, Mamma eh, mia, eh, tenevo due team addosso. Ovviamente mi sono messo in mezzo a due team. Vabbè. Quale novità, quale novità? Attenzione, dai a terra, a terra, questo è fatto. Ok, a posto. E potevo anche evitare di confermarmelo perché in realtà è stato pericoloso, c'era molta gente. Lui. Secondo me sì. Che gli ho ucciso il compagno. Qui e ragazzi avrei dice, potuto ragazzi, pushare. Io giuro, io giuro che sto premendo, però il gioco non mi vuole costruire, cavolo. Ragazzi avevo 160 di ping, perciò il gioco non mi costruiva. Che è una linea un po', un po' così, poi dietro c'avevo pure quei nemici. Questo team non è molto sveglio, si può fare. Qua wow, uno ragazzi, cavolo ho distrutto. Io. Altro che. Dai, pusha! Perché non pusci? Qua, qua, ragazzi, veramente potevo fare. Potevo fare 25 kill e passa. Solo che avevo 130 di ping. Ottimo. Non confermarlo. Adesso sta. Stando sta in safe. Uh, proprio su di me. Mamma mia! Quello avrebbe fatto male. Sì, sì. Amico lì. Bello. Headshot e white. Conferma. Bello allora. Mamma mia raga, com'era bello questo Fortnite No raga, magari si potesse tornare indietro Non sapete che nostalgia ho di quei tempi Bella 15 kill, 12-15 okay. Ottimo, 12 dai guarda che Doppia scala senza rinforzo Un po' così, eh Bella A terra Erano in tre Terzo, vai, vai, vai L'ultimo, easy, easy, uno scarso, dai, dai Coperta Che panico che mi hai fatto dire <ride> Ok, 9 quanto, 8-16 Mamma mia boys Ah no 7, 17 E 6, 18 Mamma mia Che furto Panico boys Quasi colpito Dai, dai, dai, dai A posto 4, 19 Ah qui cavolo Stavano fightando seriamente eh? Qui sono riusciti comunque a raggiungermi E poi tra l'altro Questo aveva il fucile a pompa Io con lo scar Mamma mia Qui cosa ho combinato? Avrei dovuto costruire Mi è andata bene però 2.21 Ok manca l'ultimo Però perché non ho preso il fucile a pompa? Avrei dovuto eh In questo caso Mi fidavo fin troppo dello scar Qui avevo visto il nemico sotto la scala Stavo ricaricando E l'avevo colpito Era nel panico Non abbiamo provato il jetpack Lo so ma Let's go, go baby man. Mamma mia ragazzi oh, Mamma mia Troppi wow. ricordi Ragazzi abbiamo superato la 20 bombs Mamma mia io piango 22 kill, ragazzi, il record La mia miglior partita Io, ragazzi, io me ne vado È brutto crescere C'è quest'altra, ragazzi, fatta, se non sbaglio, una settimana dopo Sempre su oro massiccio Ah, questa non una settimana dopo, fatta tre giorni dopo Cavolo, GG, vediamo Sempre questi brutti baffetti Ma nessuno mi diceva niente, i miei genitori, i miei amici Nessuno mi diceva fatti questi baffetti, vabbè Ok, tra l'altro partiamo già con una kill Nei primi 7 no, secondi raga... oh, povero, ragazzi. Sezione Ok, avevo una pistola madre. piccola, però vabbè, ciao Bello, eh, vabbè, lasciamo stare. Comunque, mh, nulla, mi andava di fa fare un intro veloce. Dato che non volevo fare quella, quella solita. Insomma, questo è quanto. Non è vero, semplicemente mi ero dimenticato di fare l'intro mentre scendevo. Lo faccio sempre in tutti i video. Ogni volta cerco di appararmi dicendo questa stupidaggine. Andiamo avanti. Stanno facendo costruite? Vabbè, okay. si sì, buttati a terra allora, proprio easy. Ero nel panico. Perché? Anzi, ma ho un altro. Attenzione. Uh, rischiatissima. Devo curarmi immediatamente. Tipo, c'avevo la slurpa attiva, ma ero tipo morto. Guardate la mia faccia. Lo lì mi aveva squagliato <ride> Eh, si. Sì. Bravo, io, ma giusto perché sono riuscito ad gli qualche headshot Shot, eh. Altrimenti, ero morto. Attenzione. Oh, uh, tutti questi con la pistola erano pericolosissimi. Eh, però lui era senza no, scudo. Il tetto, vedo se riesco a notare qualcuno. Non ho trampolini, va bene. Guarda wow, cavolo, c'hanno il fortino fatto Dai, porto la mira Ok, a terra Conferma Bella Aspetta. Vai, vai, vai, vai Dai Bella Attenzione, mamma mia Cecchinata Cecchinata, you. Rischiatissima Questa è stata rischiata, eh oh. Ero nel panico Guardatemi, boys Non sta procedendo male, anzi mi piace 42-9 Vale, qualche... allora, vedo uno erano tutti white. Riuscire, prego, Una riuscire, volta riuscire, erano riuscire. tutti white. Ma come è possibile? Non sarebbe costruito. Mettiamola così, eh. Bello. Guarda questo push aggressivissimo. Fai vedere la, sc la scala. Oh, la scala. Prima che si azzecca. Perché? Oh, ah, stavo, forse stavo utilizzando i suoi materiali. No, ma io ne avevo. Okay. Boh, non me lo spiego. Attenzione. Guarda questo tizio. È incapace. Spara a lo voglio eliminare veramente oh. quella trappola. Ok, forse volevo eliminarlo con la trappola. Okay. Che deficiente che ero. Che cosa cringe parlare col me stesso del passato, come se ah. potesse sentirmi? Oh. Ma qua sta un team. Buonasera, nella safe Ma è brutta. Questa era brutta come con la team. safe che levava due. Questo, secondo me, è white, per forza. Mamma mia, porto la mira, però, eh. No, cavolo, c'è lo scudo! No, non è un team, non è un team. Ok, è solo. Ok, a posto. No, vabbè, stava messo male. 14-13, eh. Cioè quello mi stava guardando mentre ero in safe. C come ho fatto a guardare nella tempesta? Ma che c'avevo i cheat, un altro po'. Attenzione, da dietro... Certo che era un toro infermabile, un treno proprio... Dai, nammo... Cadi, ca cadi... Che scarsoni che erano, mamma mia... Dai, 67, 33, 100, 133... 167... Dai, no... Un altro 34. Ma hanno rubato la kill, è eh, qua. Stato. Sì. L'hanno so rubata. Messo. Ci avevo pure messo la canzone sotto, signori. Ok. <ride> Eliminato, bella. In volo. Cavolo, stavo pushando un team in un fortino. Un pazzo. Ero. Rischiatissima qua. Eh, ragazzi, ero in quattro ero morto. Una a terra. Bella conferma. A posto. Gli altri staranno sotto. Jump, buono. C'erano dei cecchini, però dalla montagna. Eh, Ragazzi. Qu quante kill mi sono state rubate? Era uno contro quattro. Oh, so. Mamma mia, pazzi! Dai. 36 no ma c'hai 4 jump Però scusami eh Dai eliminatelo questo a posto Vai distruttore 238 Bella distruttore. Se stai guardando questo video ti salutiamo <ride> Vediamo un po' qua mi sono preso dai ground Dai Stavano provando a rianimare il distruttore Ma è stato buttato a terra anche questo Mamma mia qu quanto cervello stavo utilizzando Per fare scala rinforzo Di nuovo a terra il distruttore Sì, era sempre lui mm, Sbagliata sbagliata Due colpi non me li potevo permettere dai, ok, a posto ultimo Qui mi ricordo che volevo fare la cabbata Me lo ricordo che lanciai dei buchi E non andò la prima Non andò la seconda Io nel panico dissi, vabbè, fammelo eliminare Let's fucking go, baby Mamma mia ragazzi Un'altra partita fighissima E wow non so perché, ma le mie outro dei video vecchi mi fanno emozionare, mi fanno commuovere. E che dirvi ragazzi, io credo che una bella iscrizione al canale dopo queste due partite ci starebbe. Veramente, io a un certo punto nel video volevo commuovermi. Ricordare così bene le vecchie cose e riscoprirle, soprattutto è stato fantastico. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate fatto, di attivare la campanellina e soprattutto di lasciare un like. Nel caso vogliate anche altre reaction, perché di video fighi così ne ho veramente un botto. Che dirvi boys, ne ci becchiamo alla prossima.